Siamo adesso in compagnia del, di Ferdinando Pivetta, posturologo di professione, grazie per essere qui con noi e questa sera. Buonasera a tutti. Le chiedo, mal di testa, piede piatto e ortodonzie, c'è una relazione in, questi, insomma, in queste tre cose? Allora, la relazione c'è sicuramente, bisogna però fare un, un, un preambolo intanto. Di solito queste cose si verificano nei, nei ragazzini, diciamo intorno a 10, 12, 13 anni, ci sono queste queste tre cose che di solito si vedono sempre insieme. Eh, chiariamo che l'ortodonzia quando è necessaria va fatta, solo che bisognerebbe capire che l'ortodonzia può aggiustare quello che sembra una giusta occlusione, ma può generare altri fastidi, perché la giusta occlusione va guardata in un'ottica dell'insieme, quindi non solo di come chiude la bocca, se i denti toccano per intenderci, ma se le, le proporzioni rispetto al resto del corpo sono corrette, cosa che L'ortodonzista, l'odontoiatra, non, non è in grado di fare perché non ha gli strumenti e le conoscenze di base necessarie per fare questa cosa. E viceversa, chi fa la mia professione ha dei punti di riferimento della professione che glielo permette, lo studio glielo permette. Diciamo che il mal di testa è molto comune nei bambini, nei ragazzi che hanno, che hanno fatto un'ortodonzia o che stanno facendo l'ortodonzia, perché le tensioni che vengono generate per addrizzare i denti, che ricordiamolo, si muovono per una cattiva gestione posturale, non si muovono così perché qualcuno ha voglia di farli muovere, ma il cervello non riesce a gestire alcuni compensi e quindi sposta i denti. Quindi, quando vengono realizzati i riallineamenti dei denti, bisogna capire che quel cervello adesso necessiterà di scappare da qualche altra parte e genererà delle tensioni che di solito sono miotensive. I mal di testa, solitamente, la grandissima parte sono miotensive, a meno che una ricerca clinica non si veda che c'è un problema di altro genere di natura clinica, potrebbe essere un mal di testi di tipo circolatorio. Il piede piatto solitamente verso quell'età si verifica proprio per una mancanza di altezza corretta nei denti, lo ricordo che a quell'età i denti li stiamo cambiando, li stiamo rimettendo, okay? quindi che succede? Il piede diventa piatto al momento in cui viene usato, quindi si dice piatto funzionale, perché è il, me, è il modo meno peggio che ha quel cervello di gestire l'appoggio sul piede. Quindi in questo caso cosa bisogna fare? Eh, bisogna cercare di far camminare i ragazzi a piedi scalzi o su superfici instabili. Ci sono delle ottime attività ginniche dove si allena la parte proprio cettiva. Se necessario bisogna vedere se serve... Una, una soletta ergonomica di tipo posturale, non sto parlando di plantari ortopedici perché hanno funzioni diverse, ok? E aspettare perché solitamente eh, man mano che i ragazzi crescono, si alzano, mettono i denti, spostano alcune eh, situazioni muscolari tendine eh, e ossee. Il problema del piede piatto o piede eccessivamente cavo, stesso problema, cambia. È una questione momentanea. Solitamente un tempo si metteva la bruttissima scarpetta Balducci per correggere questa cosa, in realtà correggeva poco, generava altri fastidi. Oggi purtroppo, devo dire, si fa un'altra cosa, si fa quello che viene chiamato il calcagno stop, ed è questa vite che blocca l'articolarità nella zona del piede. E sembra di risolvere un problema, in realtà a distanza di tempo vedo che quando vengono in studio, vengono fatti delle, delle, approfondimenti dopo qualche anno, ci sono dei problemi seri e che vanno gestiti in modo diverso. Speriamo che in medicina si capisca che non si può sempre correggere dall'esterno, bisogna capire perché un cervello gestisce in quel modo quel corpo. Comunque sono tutti problemi reversibili, sempre. Prima se riescono a prendere meglio è. Il mal di testa poi in maniera particolare viene risolto nell'immediatezza del fatto, quindi nel giro di poco o niente viene risolto. Con le giuste tecniche, con le giuste, con le giuste eh, come dire, metodiche che si possono utilizzare. Grazie. Allora, a uh, Ferdinando Pivetta, insomma, in realtà abbiamo ancora poco tempo, le chiedo un'ultima battuta Bene. su, eh, visto che, insomma, il lockdown dell'anno scorso, in generale, le persone hanno preso a lavorare molto da casa e stanno spesso al computer con una postura magari anche scorretta. Mm. Una battuta breve su se ci sono esercizi che, si po che possono aiutare allora, a creare il Allora, la prima cosa che mi viene a dire è questa, la seduta. La seduta io non userei la sedia, ok? Perché la sedia ti mette in una posizione come vuole la sedia stare più comodo, ma userei una cosa molto semplice, si chiama fitball, una palla, ci si siede sopra e quella ti costringe, tra virgolette, a stare in una posizione che è più vicina al fisiologico. Ogni tanto ci si alza, il computer all'altezza corretta, non troppo basso, la scrivania non è troppo alta né troppo bassa, ok? E poi ci sono non esercizi di tonicità, ma esercizi di allungamento, lo stretching, stretching. quello è fondamentale. Grazie allora al dottor Fernando Pivetta, ci rivedremo prossimamente. Grazie, Grazie a voi. Allora. Grazie a voi.